Che cos'è la ricerca? Come può aiutarci? Questa storia esemplare lo racconta. Inizia 70 anni fa, quando il dottor Gustavo Pittaluga riconosce come cellula autonoma il promielocita, un globulo bianco non ancora maturo. Anche questa cellula può moltiplicarsi senza controllo, dando vita a una forma di tumore particolarmente maligna, la leucemia acuta promielocitica, riconosciuta nel 1957 emorragie violentissime e inarrestabili che uccidono in breve tempo. Così la descrive il grande ematologo Jean Bernard. Le prime cure con un chemioterapico, la Down rubicina, ma la sua tossicità è alta, i successi sono molto scarsi, le cause restano ignote. Janet Rowley scopre un segno sicuro della malattia, una traslocazione di parte del cromosoma 15 nel 17. In Italia parte il primo studio clinico con la Dauno Rubicina, grazie al gruppo Gimema, guidato dall'ematologo Franco Mandelli. Guarisce l'11% dei pazienti. Arriva l'IDA Rubicina, chemioterapico più efficace sintetizzato dalla Farmitalia. Il Gimema ne testa l'applicazione. La LAP guarisce nel 35% dei casi. I ricercatori italiani con Pier Giuseppe Pellicci e Francesco Lococo identificano la proteina che deriva dal difetto cromosomico ed è responsabile della malattia. Intanto in Cina, i ricercatori dell'Università di Shanghai scoprono che l'acido all-trans retinoico, un derivato della vitamina A, blocca la LAP. Altri ricercatori lo confermano. La vitamina A, infatti, favorisce la maturazione del promielocita. Il Gimema lancia il protocollo AIDA, coordinato da Giuseppe Avisati. il tasso di guarigione balza all'80%. AIDA diventa il trattamento di riferimento mondiale per la LAP. Il GIMEMA, nello studio successivo, modula la terapia in base alla categoria di rischio del paziente. La percentuale di guarigione sale al 90%. Dalla Cina arrivano altre buone novelle. Sembra che il triossido di arsenico, già anticamente usato come antitumorale, sia ancora più efficace dell'acido retinoico. Il Gimema studia l'impiego congiunto di Atra e Ato e presenta i risultati al più importante congresso mondiale di ematologia. È uno dei tre migliori lavori clinici al mondo. Tasso di guarigione al 97% e tossicità quasi scomparsa grazie all'assenza di chemioterapico. Ecco cosa possono fare osservazione clinica e ricerca in pochi decenni. Quella che era una delle più nefaste forme di tumore, oggi si vince quasi sempre, senza effetti collaterali.